ciao benvenuti in un nuovo video se vi state chiedendo che credibilità avrò con le orecchie da volpetta è deliziose sono deliziose deliziosamente deliziose sì. prese su Shein. A proposito non vi parlo mai degli acquisti su Shein, ma questo è un altro video dunque oggi invece vi voglio parlare di questo mascara dei urban decay è il lash Frick o freak non so mascara dunque prima di tutto vi dico il prezzo perché 9,5 ml viene 30 euro esatti sul sito di sephora allora dunque intanto è super super chiacchierato perché è un mascara da un applicatore molto particolare e adesso ve lo mostro se no cosa sto qui a fare ma prima vediamo cosa dice dice di essere mm, smooch proof flick Proof, insomma tutto proof eh, 23.6 per di volume dunque andiamo a vedere frecchi volume mascara volumizzante esatto andiamo a vedere prima di tutto eh, da questo applicatore così innovativo e ve lo devo dire sì è davvero innovativo ci vuole un, un attimo per capirlo, non è proprio così facile. Aspettate che lo pulisco e ve lo mostro. Allora, eccolo qui. Vedete anche voi che è stra stra particolare a ah, questa parte, questa qui che è, è in plastica liscia, ok? Poi ha la parte con questa qui, eccola con i dentini, no, scusate non voglio toccare il mascara, quindi uso il beccuccio, con questi dentini, che però va a um, dividerle molto bene, comunque io ho fatto l'applicazione, quindi lo vedrete, e poi ha la particolarità di questa pallina in punta, eccola qui, che è, va a definire bene le ciglia e a dividerle, è inutile che sto cercando di spiegare così, teoricamente perché vi ho fatto le clip per farvi vedere la pratica allora prima cosa che vi devo dire che non c'entra con il mascara ma profuma tanto io non ho gli occhi particolarmente sensibili profuma quindi se avete davvero gli occhi molto sensibili ai profumi attenzione in questo caso poi dice di essere un mascara volumizzante effettivamente avete visto che, quelle, a proposito, avete visto che cosa? Clip! Eccoci al primo aggiornamento. Allora, sono le 14:10. Non ve l'ho detto, ma ho messo sul mascara che erano verso le 10:10 e mezza. Perché poi dopo dovevo fare dei giri. Come si può notare, sono stata in città e c'era un po' di nebbia. Sì, di nebbia in valpadana ne abbiamo alla grande e quindi mettiamo alla prova anche la durata, anche se non è waterproof. Ho preso la scatola che dice di essere un mascara ed è frecchi volume mascara volumizzante e mm, before after ok ma noi andiamo a guardarlo allora vediamo subito una cosa subitissimo notata ma non è un problema anzi assolutamente dunque il mascara è rimasto bello intenso Volume si sì, ne dà, ne dà di volume e da anche lunghezza, da molta lunghezza, però attenzione: eh, dunque le ciglia sono belle separate, non perdono grumi, non perdono niente. Però attenzione perché sono molto lunghe e vanno. Se mi chino ad esempio, perché ad esempio ho fatto delle acquisti, quindi mi sono chinata nella borsa, va a toccare qua e qui. E qui perché? Perché con la nebbia si è inumidito e quindi facendo così macchiava una cosa che si risolve assolutamente. Guardate anche a mano, viene via. Ecco, visto, posso farlo anche di là. Quindi, anche se siete in giro. Mm, si risolve però si sì, acqua proprio non la vuole vedere perché con l'umidità forse anche la nebbia che è molto umida persiste sulle ciglia non è waterproof quindi non è tra le cose promesse quindi però l'incurvatura c'è il colore c'è vedete proprio dove va a toccare va a macchiare perché era già di nebbia che ci sta da dirvelo perché con la pioggia ad esempio potrebbe succedere quindi se vi bagnate il viso con la pioggia subito dopo non chinatevi in modo che le ciglia tocchino. Se sudate stessa cosa non lo fate, se qualunque motivo non lo fate. Insomma non è waterproof, non dice di essere waterproof e abbiamo assicurato che non è waterproof. Comunque ci vedremo con il terzo aggiornamento. Ok ed eccoci qui con l'altro aggiornamento. Allora non guardiamo lo stato pietoso di tutta la base perché comunque ho fatto il mondo nel mentre. Perché oltre a esserci la nebbia tutto il giorno ho scaricato della legna e messa via in legnaia insomma ho sballottato della roba quindi ok e dunque 19 e 25 quindi possiamo guardare come è messo il, il mascara se avessi fatto un test matita <coughs> l'avrebbe superato a pieni voti perché la matita non si è mossa da lì ma noi ci dobbiamo andare mascara allora la curvatura c'è ancora cioè si vede Ecco, di nuovo, possiamo rivedere che ha macchiato di nuovo, quindi probabilmente ho ripreso della nebbia e ha macchiato di nuovo. Vediamo, mh, non ho pezzetti più di tanto sotto, quindi non si sgretola tanto. Proviamo piano, eh? Non resta niente, pianino. Si sente che è corposo, quindi il fatto... E qui è rimasto qualcosina in più. Il fatto di aver preso umidità tante volte non ha aiutato perché si sente che c'è, però sugli occhi non dà assolutamente fastidio. E a questo punto direi che possiamo fare anche il test acqua. direi che non l'ha superato assolutamente no direi proprio di no ma a questo punto noi non siamo contenti di ciò quindi cosa facciamo? andiamo a struccarlo comunque si... Sì. Cioè, no, si scioglie proprio con un po' d'acqua si scioglie assolutamente non è waterproof ma non contente adesso andiamo a rimuoverlo direttamente e rieccoci allora usando la Michelin Air di nivea cotton pad ovviamente in, in cotone in fibra andiamo a mettercene un po e guardiamo effettivamente viene via bene direi di sì, ok, vediamo, sì, direi che si è rimosso completamente, e quindi da questo lato ci piace, direi che ufficialmente in queste condizioni, perché sta anche colando sotto la parte bagnata, ed è posto ufficialmente direi fine testo. Avete visto ora che oltre a volumizzare è bello nero, molto bello nero e quindi oltre a eh, l'effetto volumizzante perché comunque ha una formula corposa che va eh, bene a stendersi sulle ciglia, quindi dà più volume alle ciglia, giustamente, ma è anche molto allungante, con poche passate è molto molto allungante, c'è proprio un effetto wow. Anche solo per il giorno una passata bello nero bello wow se ne fate di più super wow con la parte a pettinino questa con la parte a pettinino si va ad applicare su tutte le ciglia e poi con la parte a punta si dà definizione si separano si dividono davvero un bel effetto mi è piaciuto e cos'altro devo dirvi perché abbiamo fatto il test su strada ve l'ho mostrato anche la confezione se lo volete riconoscere anche perché così tanto c'è la clip con, e, con i voti mica per tanto però ora veniamo al test che vi ho fatto vedere dunque questa mascara ha una formula che mi piace si sì. durante il giorno non si secca non si sgretola non crea grumi e oltretutto non si sgretola, non mi lascia i pezzi sotto altra cosa se tocco le ciglia non vengono via i pezzi quindi bella resistente per quello ma attenzione perché teme l'acqua in una maniera assurda quindi occhio che lacrima vento e lacrima assolutamente non parliamone ma oltretutto io l'ho testato con il sudore neanche tanto neanche tanto veramente però l'ho testato eh, in un periodo che c'era la nebbia fuori, quindi non pioveva, c'era la nebbia, quindi tanta umidità. Poi, e hey, valpadana di nebbia ce n'è alla grande. Però eh, questo mascara così allungante ho notato che andava a macchiarmi con la nebbia. Cioè la parte, l'avete visto nella clip, è inutile che ve lo ripeto, proprio la parte qui dell'occhio perché... Perché il mascara era così lungo, mi faceva le ciglia così lunghe, che se facevo così andava proprio a toccare. Ed essendo umidino, perché con la nebbia si era eh, diventato più cremoso, mi andava proprio a macchiare. Veniva via facilmente, dopo si rimuoveva, però c'era da stare attenti. Perché ad esempio voi siete in giro, c'è un po' di nebbia, oppure c'è una pioggiarellina, e poi siete, basta che abbassate lo sguardo, tac, tocca... E macchia come se fosse ancora bagnato se non fosse come appena applicato ancora bagnato ecco questo era l'unico effetto che insomma perché sudore non mi dà troppi problemi però eh, occhio che lacrima il, con il vento con l'allergia magari primavera oppure con appena un po di pioggia non parliamo in inverno non è che regga più di tanto teme l'acqua teme tantissimo l'acqua ma io sto leggendo qui ed effettivamente volumizzante, definisce tutto quello che volete ma no non è un mascara waterproof né waterproof né acqua resistente water resistant, no, non dice proprio questo, quindi l'effetto, provo ad avvicinarvela l'effetto che mostra effettivamente è di ciglia super allungate super volumizzate cioè si vede il prima e il dopo, è inutile però Attenzione, attenzione solamente a questo, e so che c'è la mini taglia in giro di questo mascara, quindi magari se volete provarlo provate la mini taglia, se avete un occhio che tende a lacrimare o de, abitate in un posto dove comunque tende ad esserci vento oppure nebbia oppure pioggia, ecco, e per altri, altri motivi se no, sarebbe più conveniente quello full sight, se volete provarlo. Tanti hanno detto che questo applicatore è particolare e anche scomodo. Io sinceramente ne ho trovati di più scomodi. Questo, sì, è particolare, è particolarissimo, io non ne avevo mai visti così, però ne ho trovati di simili dopo che hanno cercato di uguagliarlo o comunque di andare dietro e non li ho trovati altrettanto performanti. Questo è davvero performante. Ci prendete un attimo la mano, super. Diciamo che le prime volte sarà impossibile non macchiarsi, quindi prendetevela con calma. Dopo imparate ed è semplicissimo da fare, però le prime volte non se dovete poi andare a uscire subito. Prendetevela con calma, le prime volte si impara e poi davvero è facilissimo. È anche più facile quasi degli altri. Comunque, ora tocca a voi, fatemi sapere qui sotto nei commenti se l'avete provato, come vi siete trovate, se avete trovato utile questa recensione, se vi piacciono le mie orecchiette.